Ciao a tutti ragazzi, ben tornati in questo nuovo tutorial, ragazzi in questo nuovo video vi spiego come cambiare regione su Steam attraverso una VPN gratuita, ovviamente tutte queste VPN sono costose e quindi sono riuscito a trovare solamente alcuni paesi che possiamo utilizzare su questa VPN proton VPN link in descrizione per scaricarla e niente una no? volta scaricata ragazzi dovete farvi l'account e accedere a questa proton VPN una volta fatto connettetevi a un paese io mi connetto ai Paesi bassi faccio connetti Mi connetto così a un indirizzo IP dei Paesi Bassi. Qui c'è ancora il Giappone. Quindi, io adesso vado un attimo ad aggiornare la pagina del negozio. Visto che è in Europa, è euro. Quindi, ritorno a mettere: non so, adesso metto Stati Uniti d'America. Quindi, faccio così, Stati Uniti. ed eccolo qua, Stati Uniti ecco riaggiorno così il negozio ed eccolo qua dollaro, ok clicco sul gioco che voglio comprare che metto a caso, aggiunto, aggiungo al carrello e qui su paese possiamo cambiare quindi a ah, Stati Uniti, Italia se io adesso rifaccio di nuovo questa cosa metto Giappone di nuovo connetti stati uniti oh, aspettate libreria, negozio di nuovo carrello 2 <ride> hey giochi Hogwarts legacy rimuovo questo paese giappone oppure italia ok italia questo 5 euro, vado su giappone si sono giappone, giapponese ed eccolo qua quindi io vi consiglio veramente di comprarvi una VPN per cambiare regione su Steam perché attraverso Steam non sono riuscito a cambiare l'impostazione perché è un casino, quindi devo chiedere anche supporto a quelli di Steam e quindi ho fatto subito subito grazie a questa Proton VPN e comunque c'è cioè, un costo mensile quindi se passate al piano superiore, sbloccherete altri paesi. Ed eccoli qua, altri paesi. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial. Ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.